Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere l'accordo del Re Nelle sue due forme, maggiore e minore Maggiore Re Fa diesis La Re minore Re Fa La